Tutto quello che è stato pensato, tutto quello che è stato voluto, tutto quello che è stato studiato lo è stato fatto per salvare un uomo perché un vecchio saggio asiatico diceva che il mondo si può salvare solamente un uomo alla volta bene, concentrarsi sulla vita, soprattutto sulle difficoltà e soprattutto sull'infelicità di un uomo che vuole ma non può è la nostra fede, è quello che ci ha spinto anche in questa unione così forte, così importante, così legata da comuni motivazioni tra Antonini e Perito, tra Antonini Urologi e Perito Urologi. Questo è lo scopo che ci fa dire, noi veniamo a prendere in quell'angolo buio, in quell'angolo di sofferenza, dove avete gli occhi bassi, dove non avete più voglia di godervi la propria vita, i propri figli le proprie affettività, perché tutto vi sembra scuro, perché tutto vi sembra in sapore e in colore noi vi veniamo a prendere perché sappiamo che cosa provate e sappiamo dove volete andare, noi vi veniamo a prendere lì e vi portiamo in quel posto dove poi potete dire, noi siamo vivi siamo ritornati alla vita e vi vogliamo bene, noi amiamo Paul Perito, noi amiamo Antonini, Gabriele, perché vogliono bene alle persone e vogliono ridare alle persone quella vita e quella seconda possibilità, quella rinascita che altrimenti non avrebbero. Grazie.